Tanto tempo fa, due razze dominavano la terra, umani e mostri. Un giorno, la, la guerra scoppiò tra le due razze. Dopo una lunga battaglia, gli umani vissero. <ride> Furono vittoriosi. E rinchiusero i mostri sottoterra, con un incantesimo magico. Tanti anni dopo. È bot, 2010x La leggenda narra che coloro che scalano la montagna non ritornano più. Undertale Ciao a tutti ragazzi, mi sono Termetix E Marco007 E vediamo il benvenuto al nuovo let's play Undertale Ok, speriamo che vada Ci tutto bene Ce l'avete in tantissimi Due no, persone vabbè. hanno votato sul sondaggio um, <ride> Allora <ride> Bene, questa let's play uh, purtroppo non abbiamo la versione italiana una mod tipo? Uh, sì, ma tanto. Uh, ci sono io che Tanto tutti. ci sono molte cose che si possono interpretare, quindi noi le interpreteremo io in vario modo. Sono un po' uh, il pro in inglese. Uh, sì, la uh, um, <ride> è Questa è la prima volta che cerchiamo di registrare dal computer. Abbiamo fatto un po' di test e questo è quello che è andato meglio. Um, sì. Uh, Faremo quindi. due volte questo gioco: la prima nella versione, nella modalità Pacific, cioè non modalità però. Sì. Gameplay. E poi la seconda Genocide, ovviamente. Marco gioca perché Beh, ha più esperienza. E eh, depone il mio videogioco preferito in, di tutti i tempi. Sì, sì. Uh, e qua sì. ci dicono un po' di cose: quindi Z oppure Enter per confermare. X o Shift per, per tornare indietro. C o Control per il menu. F4 per lo schermo intero che dovresti fare. Tra l'altro, no, stiamo giocando di schermo intero perché sennò poi si rovina tutto il coso e vogliamo pure controllare il, cosa succede nel software di registrazione. Vabbè, e eh, invece poi, vabbè. La solita cosa quando le HP sono a zero muori, punto. Vai Begin game, uh, inizia. Allora, spiegarvi già cosa dovremmo fare in questo display sarebbe mh, praticamente dare degli spoiler. Quindi, intanto, sì, ce lo spiegano adesso. In... Ok, come umano, noi lo chiameremo Billy. No, chiamalo. Si, Bipi chiamalo Chiamano Giovanni, ti prego Mucciaccia, scrivi no. Va bene, lo chiamiamo Giovanni Se ci entra però, perché alcuni nomi non ci entrano Vabbè, Anzi in... no, mi sa so che deve essere per forza i tre di, di, eh, tre. tre lettere, tre. sì certo Gu Guarda, guarda Gio... Va, solo Giova possiamo ah, mettere Ah, scrivi muccia. No, ah, ok, allora possiamo mettere altre lettere Quindi scrivi Nooo Perché? Molto meglio Mucha cioè che Io non voglio Giovanni Giovan Giova Appunto Scrimmucha Nooo Allora, okay. allora ah, lo chiamiamo Bindi Chiamalo Bill e basta Bene Bindi Ok Bili. Che è il, è il nome con cui io gioco da Mongassa Le sì, volte sì. Anche se ne uso un po' tanti È questo nome corretto? Non, sì. non proprio Ma diciamo di sì Buongiorno qui, Billy! Eccoci qui in un campo un campo di fiori gialli. Si può fare quella cosa, sì. Sì, si può fare questa cosa, ma vabbè. <ride> non fa nulla in realtà. Uh, un fiorellino. Non hai niente di meglio da fare? Vedi col quel cuore? Quella sua è la tua anima? E.. vabbè, è l'essenza de della tua persona, diciamo. La tua anima è molto debole all'inizio, ma puoi farla diventare forte se otteni un sacco di livelli. LV. Vabbè sì, ah sì è vero, di DL, LV. Cosa sta per uh, LV? Per amore ovviamente. Vuoi, vuoi un po' d'amore, non è vero? <ride> non ti preoccupare, te ne darò un po', del mio. Oh, oh, che bello! Ecco qui. Um, il L'amore qui, giù, qui qua è... Non ci puoi, leggo io. Qua giù l'amore si condivide attraverso piccoli... Piccoli petali amichevoli. Bianchi. Vabbè, sei pronto? Muoviti, prendi più che puoi. Bomb. Yay Oh no! Ivo, idiota. In questo mondo è uccidere o essere uccisi. Perché vorrebbe... Perché qualcuno dovrebbe passare eh... un'opportunità come questa eh. Muori yeah. Voglio altri petali gimmi gimmi oh Che creatura terribile Tortura un piccolo Un piccolo giovanotto come te Povero innocente Non sì. essere eh, spaventato mio bambino io sono Toriel, La custode delle rovine. Passo qui ogni giorno per vedere se qualcuno cade dalla montagna. Vabbè, sei il primo umano a venire qui da, da tanto tempo. Vieni, ti guiderò attraverso le, catacom le catacombe. Da questa parte. Ok, uh, il dialogo all'inizio. Prima di incontrare quel fiore giallo, di cui non vi dirò il nome ancora. Uh, no, è Flowey perché ce lo dice. Uh, vabbè. Uh, leggi. Leggi prima di, um, di roba. Vediamo l'oscurità delle rovine, qualcosa sopra di te e ti riempi con determinazione. Bene. HP, ristorante. Ristorati vabbè. Ora e siamo quali sono i punti io... di salvataggio. Comunque quel dialogo lì con Flowey è diverso però siccome Marco non ha resettato il gioco, sì. Eh, sì, e questo gioco sa tutto, quindi è diverso. Sì, in effetti io pensavo che visto che non ho mai salvato nelle, nelle mie vecchie playthrough... Um, pensavo no, me l'avesse settato automaticamente. Eh, a quanto pare invece se lo ricorda. Benvenuto alla tua nuova casa, innocente. Piccolente. Vabbè, piccolo innocente. Esatto. Permettimi di educarti nell'operazione delle rovine. Uuuuh, uh. yeah, spago. Le rovine sono piene di puzzle. Pi uh, antiche fusioni tra diversioni e. ehm.. look at. Uh, bisogna risolverli per muoversi da stanza a stanza Scusa, Dorky, non è una chiave di una porta, scusa Lo so, lascia Per piacere, um, vabbè, just... preparati quando li vedi Ok, um, leggiamo questo No. Soltanto quelli senza paura possono procedere I coraggiosi, gli stupidi I Entram folli Entrambi non camminano nel mezzo della strada Ah, e, e questa era la soluzione del puzzle Infatti anche senza Toriel Tutti i puzzle sono risolvibili Per far progresso qui dovrei uh, attivare uh, Diversi Così. Interruttori. interruttori Ma non ti preoccupare Ho già uh, tipo indicato quelli che devi switchare Ok, leggiamo qui <ride> Stai sul percorso eh? Ok Stai ah, sul okay, percorso okay. Eh, Premi Premi Z per leggere. Sei sul percorso, infatti solo quelli con il percorso sono quelli segnati. Quello lì non lo devo, non lo devo prendere. Oh no, no, no, Non me lo fa neanche prendere, mi dice. No, no, no. Tu vuoi premere l'altro interruttore Non è vero, Billy? Vai. <ride> Splendido. Sono fiero di te, piccoletto. Piccoletto. Andiamo alla prossima stanza. Se comunque non... Devi resettare, appunto. Vabbè. Come umano nel, uh, nell'underground, diciamo, sottoterra, i mostri potrebbero attaccarti. Si dice sottosuolo in italiano. Vabbè. Quindi devi essere preparato per queste situazioni. Comunque non ti preoccupare, il processo è semplice. Quando incontri un mostro, entrerai in una battaglia. Come quella di Flowey? Sì. Quando sei in una battaglia, uh, devi iniziare subito a conversare amichevolmente. Solo che Flau non ce l'ha per perdi, perdi un po' di tempo e verrò io ad aiutarti per risolvere il conflitto. Pratica, eh, parlare con eh, il pupazzo. Diciamo: Sì, oh no, e Hai questi sono quello che possiamo pupazzo. fare: possiamo uh, combattere. Uh, combattere, agire, oggetto e uh, pietà. Pietà la, pie la pietà si, si potrà usare solo dopo aver usato un'azione. Uh, Le azioni sono queste: sempre check. Alle volte anche Talk Però qui ce ne, ce abbiamo solo queste uh, Check ci dice delle informazioni Check uh, Check ci dice delle informazioni Mentre Talk Noi possiamo parlare Parli col pupazzo Nulla Non sembra essere molto Una conversazione Non sembra essere una conversazione no, Non sembra molto parlativo come si dice Toriel sembra felice per te Hai vinto e ho zero eh, es esperienza E eh, zero oro Ah molto bene Sei molto bravo um, ogni, il, Più o meno il 100% Perché io voglio fare questo nel gioco è, uh, um, Anche se non è vero In realtà Vabbè è per una cosa futura Scusa Per Per completare il 100% Diciamo Dobbiamo fare pietà su tutti i nemici In un certo modo poi scopriremo perché. C'è un altro puzzle in questa stanza. Mm, mi domando se riesci a risolverlo da solo. No. Ecco il risolto. Tanto poi mi dice no, non lo, non lo fare. Oh no, cosa potremmo fare? Io faccio check. Frogit, atta attacco 4, difesa 5. La vita è difficile per questo nemico. <ride> e Quella poi arriva Toyel che... perché abbiamo perso tempo. Hai vinto! Zero esperienze, vabbè, zero sì, oro sì, non serviti ogni volta, mio Dio, sanno leggere Questo è il puzzle, ma Qui No, non ho letto mm. il segnale, vabbè Chiedi la mia mano, ti accompagno io vabbè, tanto poi tornare indietro Eppure se fosse non è importante uh, Comunque quel frogit frog non, uh, non c'entrava Sì, sì Per il 100%, tra virgolette, quello che intendo Ad io Dio, ce ne saranno altri, mica è Pazzo sono ancora troppo... Uh, per te. Ok, andiamo. No. Bye Toria, bye. Uh -huh. Tanto il puzzle si può risolvere facilmente, le spine che non si tolgono non ti fanno neanche danno. Sì, semplicemente non potete passare. Vediamo. Ah, ok. Uh, la stanza a um, ovest è praticamente lo stesso della stanza est. In che senso? Il blueprint, come il progetto, non capito. Ah, comunque sì, dovrebbe esserci tu un disegno o roba già. Hai fatto eccellentemente. Ah, mi sa che... Ok, ho capito. Il sentiero nella stanza a ovest eh è sì. la stessa cosa che dobbiamo fare nella stanza sì. est. Hai fatto... Hai... Fino ad ora sei stato eccellente, mio bambino. Comunque, ho una piccola richiesta da farti. Difficile, più che altro. Vorrei che tu camminassi fino alla fine della stanza da solo. <ride> Perdonami per questo. No, no, torna qui, mamma Toriel! No! Comunque, siccome è Toriel no. ci sta facendo un tutorial tutorial, <ride> ah, funny, simpatic Oh, mi domando dove sia andata Toriel. <ride> Io faccio così Un attimo, ora vi faccio vedere una casa figa Non è figa Vabbè che questa stanza è semplicemente una stanza lunga lì. Mi domando dove sia Toriel <ride> Ecco Toriel. Buon salve, mio bambino. <ride> non ti ho <rubare, ride> non ti ho lasciato. <ride> <ride> Greetings che stai col capo a incontrare, non ti ho lasciato. Ero soltanto dietro questo pilastro. Uh, ti, tutto il tempo? Sì, vabbè. Eh, no, non, non mi potevi vedere affatto. No, no. Grazie per avermi. Per aver uh, uh, settificata di me. Sì, meno. sì. Comunque, c'era una ragione importante per questo esercizio. Per testare la tua indipendenza La grande indipendenza di. Ho, ho del lavoro da fare E devi stare da solo per un po' Per favore rimani qui Che è troppo dangeroso Ho un'idea Ti darò un, un cellulare Se hai bisogno di qualcosa Chiama PS Non la chiameremo mai Stai bene, all right? All right. Comunque yeah. ci chiamerà lì 30 Bene, anni. allora aspettiamo qui Bene, allora andiamocene Um, no. Item non ho niente Però prima non c'era uh, ah, Questo è il menu Vabbè, Non chiamarla per piacere uh, Stat uh, sono questi uh, abbi ar Arma ar bastone. Abbiamo tutto zero. Arma tranne il band. next che è 10 Cioè al uh, prossimo, livello, il prossimo sì. livello Abbiamo bisogno di 10 di esperienza L'arma è bastone ar Armatura è Benda Che benda tipo cioè, quella, fascia, quella per sì, eh. sì. Vai. Uh, mentre cellulare possiamo uh, chiamare Toriel Però possiamo dirle uh, possiamo ciao Possiamo dire ciao Possiamo, possiamo, possiamo parlare di, test, di possiamo noi Possiamo chiamarla mamma E possiamo flirtare <ride> Meglio okay. non fare nessuna di quelle Sì, non perdiamo tempo Ok Ring Ecco Ehi, hey, sono Toriel Non hai lasciato la stanza, vero? No Ci sono alcuni puzzle dopo che devo ancora sfigarti Sarebbe pericoloso Provare a risolverli da solo Stai bene, ok? Comunque, PS, eh, il personaggio non ha nessun genere. Quindi potete decidere voi se è maschio Per o noi fine. è maschio, perché è bimbi. Be Belly, ribbit. ribbit, scusami, umano. Ho qualche advice per te riguardo combattere i vostri. Se fai act in una certa maniera, o fight, finché non li uccidi, potrebbero non voler più combattere. Se un mostro non vuole più combattere, per piacere Finché non li uccidi, potrebbero non, potrebbero non voler combattere Per piacere <ride> Usa un po' di pietà, umano Robert Pietà um. Dice, prendi una, prendere un pezzo di caramella sì. sì Ok, prendine altri. No, non ne prendiamo altre perché siamo bambini bravi A Che c'entra? Vai ha detto prendi Beh, una. I cosi per il sabataggio per piacere, <ride> non li leggiamo. Perché Balline. questi sono difficili da tra tradurre, okay. sono cose. Poetiche. Eh. Comunque sia, non cambia niente se ne prendiamo di più. Perché non li vuoi prendere? Oh no, il primo encounter Froggit Poppet close. Uh, allora, per i frogit dobbiamo complimentarlo. Non ha capito cosa hai detto, però è comunque felice. <ride> Lascia stare più. Sta arrossendo qua. Bene, eh. Uh, sì, <ride> Ora possiamo sorta. fare spare così uh, è felice con noi e ci ha dato dei soldi Però l'esperienza non ce la dà <ride> Maledetto Frogit vabbè, um... eh, vabbè Bonk <ride> Il puzzle è facilissimo ecco cadere e poi andare avanti Cadi giù e vai avanti Ring ring Ehi, hey, sono Toriel per, per nessuna ragione in particolare Quale preferisci? Cannella o burro di qualcosa. Butterscotch a caso così. <ride> Aspetta, non dirmi. Mi sa che è un liquore Butterscotch. Aspetta, non dirmelo. È cannella? Puoi mettere grossa. Eh, lo non importa. Che <ride> <ride> sapevo. Oho. Quando gli umani cadono qui, ehm, stranamente io mi, mi sento come se già li conoscessi. Ah. Quando ho incontrato te mi sono sentita come stavo vedendo un, un, un antico amico, cioè un vecchio Dico amico, amico. Per la mia, un vecchio amico per la prima volta. Strano, non è vero? Yeah. Eh, ciao. Grazie per la tua selezione. Questo era il vector <ride> e richiama subito. E ora! E io sono Toriel. Eh, non ti, proprio, non ti fa schifo il Battlescotch, non è vero? So qual è la tua preferenza per... No. Cioè, tipo, non vorresti trovarlo? Uh, nel tuo piatto ok ok capisco grazie per essere paziente tra l'altro ok beh, se dicevate basta scotch di dice oh non c'è il butterscotch, scotch quindi mettetela la scegliamo la cannella Ma. vai uh, 3 su 4 rocce uh, grigie uh, ti consiglio di spingerla qui ce n'è solo una quindi andiamo Pff, no sbagliato Vabbè, vale, Frogit l'abbiamo già fatto. Quindi se non fa un nuovo attacco tagliamo. Ok. Bonk. Beh, yeah. questo era facilissimo. Tanto sono tutti facili, non serve neanche leggere. Oh no, sono caduto. E ora come si fa? E ora dobbiamo seguire la strada di, di questo Quindi infatti dice Per piacere non camminare sulle, sulle foglie Infatti dobbiamo camminare sempre su questa strada Beh cammina sulle foglie eh, dire adesso. Penserete che è difficile E eh, lo è Ok questo è un nuovo nemico Possiamo già uh, fare. Uh, no perché dobbiamo fare imitate per fare il 100% tra virgolette vai Stai fermo con uh, il mold small Senti come se Conoscessi il mondo un po' meglio Ok Oh no, easy not facile ok ciao Easy and Ok uh, penserete che è un po' difficile Infatti lo è la prima volta Ma comunque io lo so a memoria perché sono Ma bravo. comunque non si dice Sì intanto l'altra volta che stai speedrunnando <ride> È un nuovo? Sì allora uh, anche questo facile. lo possiamo già sperare Ma dobbiamo consolarlo prima Ah oh, wow a metà nella tua mm -hmm. prima parola Luis Moon inizia a piangere e scappa via. Bravo, dovevi sperarlo. Vabbè. Uh, nuovo attacco. E Marco ha preso danno. Aia. Ah, yeah. ah già. Mm -hmm. Combio. Vabbè. Dice sempre la stessa cosa. Non sì. ha capito, però è comunque un po' felice. No, ha detto che è arrossito comunque. Quindi... E là che cosa dice eh, Marco? Laddove? In quel cartello, lascia stare. Oh no Queste sono le battaglie in coppia E le e, um... Devi già levarne una di mezzo no? No eh, le tolgo insieme Ci metto meno turni Ecco uh, E poi eh, ci, ci sono um... E fanno pure gli attacchi eh, Misti Ehi hey, Che cosa pensi di fare? Potermi spingere Scusa. in giro? Cosa mi stai chiedendo di spingermi? Di, di muovermi? Ok, solo per te Zucca. Zuccone eh? vuoi, vuoi che io mi muova ancora? Ok Come va bene? Va bene questo? No mm? Era la direzione sbagliata Ok, penso di aver capito Ah, brava roccia Oddio, sei morta <ride> mm? Vuoi che io stia lì? Mi sta dando davvero un sacco di lavoro da fare ma tu si toglie non ci possiamo più tornare indietro. Uh, ok, questo è il primo Jeez. punto di salvataggio, cioè più o meno. Questo è il primo. Sì. Vabbè. Sapere che il tupo un giorno potrebbe andare e a prendere il formaggio. Ti riempie con determinazione. Wow. Bene, uh, a quanto stiamo? Giamiti, no, vabbè, chi se ne frega a quanto stiamo, scusa? 21. Dove sta scritto? Yeah. Ah, ok. Bzz, bzz, bzz, bzz. Ehi, sta squillando il telefono. Te ne sei andato? Bzz. Questo fantasma continua a dire zzz, così cioè, uh, ad alto volume ripetitivamente facendo finta di essere ad, uh, a dormire di stare dormendo muoverlo con la forza? Ok, se dite yes. no non succede niente, quindi spariamo yes. Oh no, è un Naps, naps, naps, naps è il primo naps. mini boss. Naps, e ora naps. taglio un attimo. Devo vedere come si fa. Oh uh, Cheer God three me. times. Ok. Ma è quello che si fa per di solito. Lo so. Vabbè. Volevo solo. Vai, vai, vai. Ok. Sì. Allora, uh, per fare così. Per sperare Napstabuck dovete. Sperare? si sì. cioè, dovete fare cheer perché threat che vuol dire? Threat, significa minacciare. <ride> Quindi è meglio di no. Um... Vabbè, non volevamo flettare, metti cheer e basta. <ride> Hai fatto un sorriso Un no, Napstablock eh. Eh. Allora questo attacco sembra un po' difficile ma è facile basta fare Ma così. non lo è <ride> Basta fare così ah, sì, vabbè. Ehi hey, Napstablock no, sta un po' meglio ah, Gli hai dato una piccola battuta hai detto eh, eh. Screen lot feeling <ride> to right now, sorry Non mi, sen non mi sento proprio nell'umore di fare questo, oh, scusa <ride> Sembra di aver migliorato... L'umore di Napstablook ancora? Oh, allora continuiamo a farlo! Napstablook vuole mostrarti qualcosa Fammi provare <ride> Lo chiamo Dapperblook E eh, non so che significa Ti piace? No No però non c'è la risposta no quindi facciamo così. Oggi. Oh, oggi. Oh, oh cacchio. Di solito vengo alle rovine perché non c'è nessuno. Uh, intorno. intorno. Vabbè. Ma oggi ho incontrato qualcuno di... Nice. Nice. Uh, gentile Sì, sì. È quello che intendo. Nice. Oh. Sto ancora... Sparrotando. Maxi dice. Vabbè. Mi sì. toglierò da in mezzo. Mio. Perfetto, via. ed è morto È lassù, non vai? <ride> Aspetta, Spider Bag sale Oproset Go real Ah ehm, è tipo una, una cosa mm, Uno stand per vendere le cose dei, dei Sì, tutti, però. tutti Tutto quello che gli diamo va sì. a veri eh, tizi Comprasi sì. eh, e, e ora diamo 7 soldi per beneficenza dei, dei ragni sono arrivati E ti hanno dato una ciambella e yeah, quale invece costa di più, mi sa che non ce la possiamo sì, fare. Sì, mi sa che è 18 questo. Controlliamo. 4. Uh, 18. No, noi abbiamo 4. Ah, quello. Vediamo. Allora, sicuramente... Item. Ora abbiamo Monster Candy che è quella che abbiamo preso prima e Spider Donna. Lamella mostruosa. E poi. Uh, sì. Ciambella dei ragni. Cos'è questa? L'hai mancato? Sì. Vabbè sì, è quello che ci indica che la cosa è giù. Vieni qui. Vai a mangiare il cibo fatto dai ragni. Bevi ranni? Di ranni. Di, Di. ranni, oddio. Ok, questo dobbiamo fare don't pick on. Che vuol dire non... Non, uh, non prenderlo in giro. Eh. Finalmente qualcuno capisce. Ok, ora possiamo subito fare questo. Via. Yay. Ora possiamo andare indietro e comprarlo. Ribbit, ribbit. Vabbè. Ehi, hey, um, F4, schermo intero. Vabbè. Ma che significa F4? 4 Quattro... Frogs. Ho solo visto un massimo di 3 frogs in questa stanza. Basta, vai. Ok. Ehi, hey, ho sentito che sia abbastanza pietoso. <ride> per un <fru> <ride> Pietoso. <ride> di sicuro adesso saprai che se un mostro indossa giallo come nome potrei risparmiarlo Ispirarlo. risparmiarlo mm -hmm. che pensi? è molto helpful oppure sì. è brutto? yes molto helpful ricorda che risparmia i nemici uh, è semplicemente sì, dire non, che non combatterai. non combatterai magari un sì. giorno dovrai farlo anche se il loro nome non sarà giallo Toriel ciao no. e ho appena realizzato che è stato un po di tempo dall'ultima volta che ho pulito non stavo aspettando nessuno In compagnia No non stavo aspettando nessuno PC. Probabilmente quindi ci saranno un sacco di robaccia In giro Puoi prenderla se vuoi Ma non, non portare più di quel che hai bisogno Un giorno potresti vedere Però Boh non capisco Potrebbe uh, piacerti qualcosa okay. uh, Vuoi lasciare stanza nelle... Sì vabbè stanza Puoi lasciare un po' di spazio nelle tue tasche per quello. Clic. Ok, eh, quindi praticamente Toriel dice che le, le run non gli danno compagnia. <ride> perché... perché vai già con la giusta? Perché sì. C'è la carota lì. Eh? Bene, cosa andiamo fare? alla carota? Anche perché... perché hai bisogno di soldi per comprare l'altra cosa dei ranni Eh? eh non, non ho tanto bisogno. Bene, vegetoid eh, Questo si può mangiare, quindi mangialo No uh, Mi sa che... Aspetta, taglio um, Ok Dobbiamo fare il dinner Vai, leggi Ti... Ti... Fai una pacca sullo stomaco Il vegetoid ti dà... Mm, mm, ti dà un... Una, un, un, un pasto... Uh, salutare salutare. <ride> Mangia le tue verdure Egg Ig Aiuto Dobbiamo prendere quelli verdi Ah, oh, Ho perso Lol. Dobbiamo rifarlo <ride> Sì va bene Ma Mangia quelli tue... verdi Oddio sei sono nabbo, stupido Sì un E tu l'avresti giocato per sei anni sto gioco? Qualsiasi cosa mi 6 anni fa non esisteva sto gioco Appunto Proprio poco fa era. Il... <ride> bene, uh, Ok anche eh. uh, di questo Mol small posso già farlo Toglierlo Best. Allora, eh, questo basta lasciarlo da solo e poi dobbiamo parlargli. Yeah. Yeah. E il suo unico attacco è questo. <ride> Perché gli piace stare da solo e allora balla. Se lo toccate, eh, danno. prendete danno, ovviamente. Mao. Bene. Uh, quanti soldi hai? Non lo so, non ci interessa. Sì, ci interessa, devi andare a comprare cosa. Hai trovato un uh, fiocco? Ok, è un, questo è un oggetto um, Di quelli Indossa. che si possono Ecco E ora abbiamo aumentato la difesa yes. Credo Aspetta, stat Sì, cellulange uh, certo. Sì, abbiamo aumentato la difesa Hai 15 di euro, quindi un'altra battaglia o due è... Ma beh, tanto, che ci se ne frega Ci frega basta quello, tanto Servirà, lo sai Sono caduto da un buco E ora non riesco ad alzarmi <ride> Vai avanti senza di me <ride> Aspetta, eh, i fantasmi possono volare, non è vero? Oh beh. It se è andato. È un altro vegetroid. Eh. Oh no! L'abbiamo già visto. Ah wow. Ok. Puoi già comprarlo. Eh, qui non c'è niente. Oh yes. <ride> sì, però ora facciamo un altro encounter con questo Ok, abbiamo completato al 100% questa stanza, letteralmente oh, Torniamo a prendere il coso del dei, dei ragni Ok, ora prendiamo il coso dei ragni Yes Ti hanno dato un jug, che non so cosa mi sa Tipo una bevanda Controlla uh, Cider Mo <ride> <ride> con rag... Sì, è un drink Madonna mia, che schifo fatto con ragni interi non solo succo. Mm. Ok, uh, direi che ora è abbastanza, quindi al prossimo salvataggio sì. ah, eh, si andiamo alla prossima parte. Vabbè, in chi se ne frega tanto. Abbiamo superato già il coso. Uh. Ok, allora. Questo è un po' difficile. La porta lontana non è semplicemente una. non è un'uscita, semplicemente prende la rotazione. Fa, eh, fa diventare la rotazione mm. in prospettiva Allora Dobbiamo ricordarci questo Questa immagine E ora si ruoterà in giù Blu, giallo, rosso vai Ora vediamo cosa dobbiamo fare Dopo questo Ah, è vero, questo è l'attacco mix di questi due Cioè, qu mette il coso Alleluia Ora basta che faccio spell due volte Ok, allora, che dobbiamo fare? Se puoi reagire questo, premi l'interruttore blu Che è qui, per la prospettiva anche perché sono tutti. stanno lì quelli, quindi mi sembra ovvio che sia quello l'unico. Se poi c'è questo premi l'interruttore rosso. Ok qui. Mm. Ah. Mm. Bene, qua puoi farlo un combo. Ok, non proprio. Beh lo stesso sì. attacco però.. Però ah. sei in apo e non lo sei <ride> Bene, Marco sta per morire la prima volta durante il let's play Ok Bene, ora non appariranno gli interruttori? Eh? Sì Se poi c'è questo, prendo l'interruttore verde Che era qui no. Ok, era qui No! Sbagliato ha, ha, ha. Vabbè, taglio, rifacciamo tutto Ok, allora era questo Mi confondo sempre con questi dai dal tonic? Yes. Ok. Questa è una stanza, non ho nessun commento, una stanza, basta. <ride> che vuole questa. Allora, teniamo questo tra me te ho Toriel venire qui da poco fa. Stava portando qualche roba. La spesa, diciamo. Non ne ho chiesto proprio cos'era. Siamo troppo intimidati per parlare con lui. Oddio, povera Uh, coso? Non è che ci servirà Toy knife Knife Non è che ci serva Ora abbiamo aumentato l'attacco che non ci serve esatto, Perché, perché uccidere è uccidere cattivo nessuno. Oh caro Oh dear Ah, non è oh caro Oh no, eh, ci ho messo più di quanto avrei dovuto Lol, come hai fatto ad arrivare qui, mio bambino? Sei ferito? Tieni, ti curerò io. Non avrei dovuto lasciarti da solo per così tanto. È stato irresponsabile provare a sorprenderti così. Eh, well, well. beh, penso di non poterlo nascondere più. Vieni, piccoletto. Ok. Lol. Well, actually, no. Quindi, salva. Beh. Perfetto, Salve quindi nella a prossima um. parte andremo avanti. Punto. Iscrivetevi eh, risultati al sondaggio. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.